Dopo gli avatar, vediamo queste altre bestie che sono le props. Allora, per le props, quindi usciamo un attimo e torniamo in Unity, um, qua, abbiamo la scena con l'avatar, andiamo sulle scene, abbiamo il mondo, l'avatar e qui creiamo un'altra scena. Quindi facciamo create uh, scene questo chiamiamo props ora cos'è un props? un props è semplicemente un oggettino che può essere realizzato nel mondo quindi avete visto praticamente le dimensioni dell'avatar nel mondo sono, sono quelle che abbiamo visto prima quindi eh, apriamo la scena del props e per capire più o meno le dimensioni degli oggetti che andremo a creare ci conviene fare un create uh, il Piano così sappiamo che questo è un piano piccoletto, però comunque di, di, delle dimensioni credo che sia circa un 3x3, cose del genere, e poi qua andiamo a metterci una, una props allora, cos'è una props? Una props è un qualche cosa che possiamo prendere un oggettino, per esempio, possiamo prendere una spada sword, vediamo, cerchiamo le spade sul Uh, su questi motori cerchiamo magari qualcosa che sia ah, qui non c'è opzione uh, free c'è solo sul sito ok comunque possiamo mettere da 0 a 0 e vedere tutto ciò che costa 0 low poly rpg sforz quick look match 7 sforz qui ci sono delle spade eh? prendiamo questo quest set di spade facciamo download eh, vabbè, term of license eh, eh, probabilmente perché questo è fatta proprio da Unity quindi eh, probabilmente vorranno che appunto si dichiari che sono proprietà di Unity, intellettuali almeno facciamo l'import di questi oggetti Vediamo che gli oggetti appaiono eh, N, quindi ci sono tante cose. Quindi importiamo gli oggetti e ci comparirà qua un'altra cartella con tutte le spade, scimitarre, eccetera. E l'importante sono sempre i prefabs. Quindi andiamo 7 swords, questo 7 swords, swords e andiamo prefabs with colliders. Okay. Quindi apriamo questo e qui abbiamo un po' di cose. Andiamo nella scena con le nostre props e qui prendiamo la katana with cold leaders. Ok, e questa qui sarà la nostra katana. Allora, la nostra katana ehm, che ehm, praticamente è questa, vedete che ha, tra i suoi componenti eh, ha... Eh, ma lui dice che c'è il collider ma io non lo vedo il collider qua in realtà eh? cioè sono un shader perché comunque per poter fare un props occorre aggiungere innanzitutto un componente che si chiama VRC eh, no CVR scusate CVR pickup CVR pickup object poi bisogna aggiungere un componente che si chiama CVR spawn questo avete visto, poi in realtà, eh, quello che manca, eh, in realtà, facendo questo, viene generato anche un CVRST info che è importante. Qua. E qui occorre mettere un collider, collider. Quindi, facciamo add component e mettiamo un collider e gli mettiamo tipicamente un mesh collider. E poi bisogna metterci ancora una aspettate che andiamo a vedere props props silver tutorial che qui ci sono tanti tutorial, però basic props tutorial ok, sempre su Alpha Blend. Alpha uh, Land come vedete che dice di mettere uno spawnable, un pick up e poi dice di mettere un collider, un collider e un rigid body, ok? Questo qui me l'ho dimenticato, quindi andiamo a prendere un rigid body, rigid body. Ora io non lo sapevo ma se non si mette il collider, il collider e il rigid body non funzionano per niente queste cose, ok? quindi la props è questa, Katana con i colliders, qui in realtà mi sembra che nel pick up, pick up free, rigid, vabbè, sono tutti i modi in cui si può poi prendere l'oggetto, un solo, maximum distance, supponiamo che sia andato bene, Salviamo. adesso questo è un props, andiamo sull'alpha blend interactive, ctrl blend è questo qui, e qui vedete che lui ci ha individuato che abbiamo un katana con colliders, questo, e um, sembra upload spawnable object prop. Quindi facciamo l'upload di questa spada. Quindi facciamo il solito discorso, discorsino, che vi ho fatto sia per i mondi che per gli avatar E a questo punto abbiamo la solita mascherella Questo facciamo katana, facciamo continuo, questo sì, questo sì, continuo. Quindi fatto l'upload della katana. Ovviamente, questi tutorial sono estremamente semplificati e sono solo per darvi un'idea del processo. Ma, uh, i trucchi e il modo per farlo in maniera professional e sensata sono, sono parecchi ma diciamo che la base si spiega in pochi minuti ok, quindi abbiamo la katana fatta l'abbiamo fatta come props andiamo a vedere se effettivamente ehm, nella eh, quindi abbiamo sempre hub ab interactive net che è questo andiamo nel uh... dunque, è okay, sempre un po' complicato mai contento, mai cross però se è andato tutto bene vedete che abbiamo la katana Essendo un manager possiamo andare nei crop settings e cambiargli il nome e la descrizione. Questo qui è importantissimo, così come per i modi per l'avatar individuo l'oggetto, il codice dell'oggetto, possiamo cancellarlo, però vediamo che ce l'abbiamo. Quindi andiamo qua, facciamo refresh, vedete che abbiamo anche la katana. Ora, come funziona la katana? Eh, bisogna, allora, con details, in teoria far vedere qualcosa in più, non lo fa. Facciamo Select props, vedete che eh, mi fa venire un, un, una specie di cosetto qua in cima, dove c'è praticamente il simboletto. Io posso poi spegnere questo hood, e vedete che ho, uh, mi è rimasta praticamente l'immagine dell'oggetto. E se io faccio... Um, um, no andiamo a uh, select drop prop e eh, drop prop drop prop, vedete che è, è venuta la katana, effettivamente nel mondo, eh, perfetto vedete che si vede anche nello specchio, questa katana vedete che è piccabile quindi se io faccio clic, click, la, eh no, eh, credo che sia ehm, allora non ho ancora studiato questa cosa qua sul modo di vediamo no, non l'ho ancora preso quindi il modo in cui poi si picca eh, probabilmente è, è tutto da studiare yeah. in teoria forse bisogna essere con no, ho visto che molte cose sono piccabili con, con anche la Probabilmente più facile da piccare con il visore, ma si dovrebbe poter prendere anche da qua. Comunque, il concetto fondamentale che volevo farvi vedere in questo micro-tutorial era semplicemente la possibilità di costruire il prop, questo, um, selezionare il prop in modo tale da averlo, lì, e poi praticamente se, se siete in un punto qualunque potete droppare il prop, che è così, e proppate praticamente, potete fare, ad esempio, se avete un prop che è un albero, potete farvi una, potete fare una costruzione in world, diciamo, di, um, di un bosco. Quindi questo è già un livello di interazione, è, secondo me, una facilità e una resa abbastanza interessante, no? per costruire, diciamo, un po' di, di oggetti,